prima di ehm, lasciar parlare Andrea eh, il tema del mese, il tema del mese è purpose, quindi obiettivo. Quando abbiamo cominciato a programmare questo evento eh, abbiamo pensato di affiancare alla parola purpose eh, la parola resistenza e troviamo che il 25 aprile sia la giornata perfetta per poter parlare di resistenza, non c'è giornata migliore direi. E quindi eh, come parlare di resistenza in modo creativo eh, abbiamo pensato di invitare andrea eh, che ci racconterà delle storie un po particolari eh, ai più magari sconosciute eh, ma sono le storie di individui che eh, durante la resistenza facevano un lavoro creativo ma al contempo molto pericoloso ed è un lavoro che eh, oggi non ci aspetteremmo mai eh, di eh, accostare a quel periodo storico eh, perché il lavoro di stampa che per noi oggi è un lavoro normalissimo eh, ma che all'epoca aveva delle accezioni eh, molto molto diverse eh, andrea è un progettista grafico ed è un ricercatore eh, presso eh, la sapienza di roma eh, e ha approfondito questa ricerca nel tempo eh, con, eh, con la sua tesi e con i suoi studi eh, storici. Eh, e oggi ci racconterà un po' eh, di che cosa tratta. Andrea ti lascerei la parola e intanto ci mettiamo la tua presentazione di fianco e io mi eclisso per il momento. Ci vediamo dopo, alla fine del, dell'intervento di Andrea ci sarà il question time, quindi il momento di fare eh, domande. Ovviamente se avete eh, domande specifiche in questo momento potete eh, tranquillamente scriverci su Facebook e eh, eh, YouTube, eh, il nostro team è lì a rispondere per voi. Eh, grazie e a più tardi. Vai Andrea! Buongiorno a tutti, eh, grazie. Io innanzitutto parto con appunto ringraziare i ragazzi di Creative Mornings che sono stati. Eh, li ringrazio per la tenacia, perché non era scontato. Quando abbiamo iniziato a, a organizzare questa giornata doveva essere ovviamente in una maniera completamente diversa. Eh, Dobbiamo vederci. Eh, non, so, non era ancora deciso se a Bologna o a Ferrara avremmo dovuto fare questo incontro dal vivo cambiano le situazioni, cambiano i contesti e anche questo dovrebbe farci questo è il primo spunto di riflessione che, che vi porto ma che effettivamente è sotto gli occhi di tutti quindi vi ringrazio perché abbiamo deciso comunque eh, di organizzare appunto con tenacia questa giornata eh, l'abbiamo deciso, l'abbiamo portato avanti nonostante comunque potessero esserci alcune difficoltà tecniche, abbiamo un po' reinventato il tutto, abbiamo ricalibrato tutto, è stato un lavoro grande e quindi li ringrazio per questa occasione per, per, perché mi hanno permesso di, di parlare di ciò che mi sta a cuore. Cos'è che mi sta a cuore? Eh, quella che porto è una ricerca che ho iniziato nel, nel lontano 2012, nel senso che quella che porto è, una, è stata la mia ricerca di tesi triennale fatta alla Sapienza a Roma, a disegno industriale, ed è una ricerca effettivamente storica, ehm, è una ricerca di storia del design, di storia del graphic design in particolare, e quindi è una ricerca che effettivamente va a cercare di esplorare un lato, un ambito del, della storia del graphic design che fino adesso non è stato pres, eh, preso in considerazione, o almeno comunque non è stato approfondito dal punto di vista dei progettisti grafici. E, è una ricerca che ho continuato appunto a portare avanti nel tempo, ovviamente, eh, perché sono... Mi sono particolarmente appassionato, non è stata una ricerca che si è affermata con la tesi, anzi, e questo mi ha portato in giro per l'Italia, mi ha portato a, persone, a conoscere alcune delle persone eh, migliori effettivamente che io abbia mai conosciuto, eh, e questo perché comunque eh, la ricerca, è, mh, dire, quando si dice che effettivamente lo studio, la ricerca ti arricchiscono, eh, non sono parole vuote, la ricerca arricchisce, arricchisce davvero, quindi so che qualcuno tra l'altro è online e mi sta ascoltando, quindi cioè, li ringrazio e sanno, sanno effettivamente chi sono. Eh, sono contento appunto di farla il 25 aprile, perché che, che ne dica qualcuno, il 25 aprile è la festa della liberazione, è, è la festa della liberazione dal nazifascismo, eh, è la festa di della de libertà eh, riconquistata riconquistata città per città, metro per metro e quindi io penso che sia una cosa che non possa passare in, in secondo piano. Eh, vi racconterò un po' oggi eh, qual era il contesto, cioè perché effettivamente ci fu il bisogno di ehm, organizzare una, una, una stampa clandestina, una sorta di contropropaganda che servisse a Sbugiardare sotto certi punti di vista la narrazione del regime, e dall'altra a organizzare e informare eh, le persone, le persone comuni, e le persone che fecero parte di una resistenza civile, perché effettivamente la resistenza che noi abbiamo in mente è quella eh, con le armi alla mano, che effettivamente fu fondamentale, eh, fu fondamentale per la liberazione di alcune città, ma fu fondamentale anche semplicemente per. Uh, perché il nome dell'Italia potesse avere ancora un, uh, un certo, una certa accezione uh, ma, fu ma fu fatta anche da uh, persone che in realtà parte parteciparono alla resistenza in maniera tra virgolette civile uh, tramite azioni di sabotaggio tramite uh, non piegarsi alle richieste dei nazifascisti eh, nascondendo persone eh, e tra, tra, tra le altre cose organizzando una rete di stampa, di stampa antifascista che appunto potesse servire a informare le persone e, e a servire appunto da, da contropropaganda. Quindi iniziamo da qui. Uh, iniziamo, iniziamo dal ventennio, iniziamo da, dalla presa al potere di, di Mussolini, il fascismo che effettivamente fa della propaganda una delle proprie armi migliori. Uh, gli stati sono concordi nel, nell'affermare che effettivamente se uh, il fascismo non fosse, non fosse stato così uh, forte, così bravo ad organizzare la propria, la propria propaganda, eh, probabilmente il fascismo non avrebbe preso il potere o comunque non sarebbe riuscito ad arrivare dove è effettivamente è arrivato. Eh, ovviamente eh, bisogna sempre fare un passo indietro se si vuole mh, osservare le cose dalla prospettiva storica e a livello di, di progettazione, a livello appunto di, di propaganda, di, di design in qualche modo. Uh, non si può non dire che effettivamente uh, il fascismo non fosse stato lungimirante nelle sue scelte. Nelle sue scelte. E qui possiamo vedere ad esempio uh, come, il, come il viso di Mussolini, e questo sarà un fil rouge che ci accompagnerà uh, fino alla fine, come effettivamente il viso di Mussolini fosse utilizzato in maniera scenografica. Come effettivamente il, la ripetizione anche tipografica, ma la ripetizione, ehm, l'utilizzo di, di proporzioni nuove, eh, sia stato <coughs> scusate, assolutamente utile e assolutamente necessario alla pericolazione della propaganda del regime. In alto vedete quella che adesso si chiama Bede Fari Imperiali, ma che quando fu quando fu edificata, costruita si chiamava Via dell'Impero e che effettivamente era stata che porta da, per chi non lo sapesse da Piazza Venezia al Colosseo e eh, effettivamente prima del ventennio lì c'era un intero quartiere che fu buttato giù proprio per permettere al, a, al regime fascista di eh, fare le proprie le proprie parate militari eh, questo pertanto per dare il senso di quanto effettivamente fosse avvolgente eh, questo tipo di propaganda che poi ovviamente si veicolava anche attraverso tantissimi altri mezzi come la radio, come i manifesti eh, e tutto quanto effettivamente tutta la vita quotidiana era pervasa da, da questo ricordo e da, questa, da questi collegamenti al, al fascismo. Ovviamente ci concentreremo soltanto su alcuni piccolissimi aspetti e quindi eh, questi aspetti sono effettivamente quello che riguardano le, i manifesti di propaganda e la carta stampata in particolare. Eh, qui ad esempio vediamo due, due importanti manifesti. Il primo è del 1934, fu fatto da un designer molto importante che si chiamava Santisciavischi e effettivamente riprende il, di nuovo lo vedete in tutti e due gli esempi, il viso di Mussolini ehm, ma vedete anche l'utilizzo particolare della tipografia il secondo, quello che vedete a sinistra è, il, è il, praticamente il manifesto che venne affisso a Roma dopo il famoso discorso di Mussolini quello del 10 giugno e, e vedete effettivamente come uh, la, di nuovo la ripetizione, questo vincere che è così forte due volte, che diventa uno slogan conosciutissimo e che ancora oggi effettivamente ogni tanto viene in qualche modo ripreso. Tuttavia vedete che non soltanto uh, iniziamo a capire, um, a, ad aprire alcuni alcuni discorsi, alcune cose su cui vorrei farvi soffermare eh, vedete che non soltanto si trattava di una propaganda appunto incentrata sul, sul Duce o su comunque tutti quanti gli aspetti del fascismo, ma si trattava anche, si iniziava a parlare anche di ehm, dei, dei sabotatori in, in questo caso qui stiamo parlando di due manifesti che furono fatti già durante la Resistenza però vedete che effettivamente inizia ad esserci questa figura, la figura del partigiano, che però non viene mai definito partigiano dai fascisti, e vedete come eh, da un punto di vista iconografico eh, ben questi, questi uomini vengono rappresentati. Eh, vi invito a tenere queste immagini in mente perché poi avremo la possibilità di vedere invece come l'altra parte andrà a, a rappresentare se stessa, ovvero a rappresentare la figura del partigiano. Uh, tra l'altro è sempre interessante riuscire a trovare le, le fotografie di questi manifesti, uh, nelle foto, cioè le, le, appunto di questi manifesti nelle fotografie d'epoca, come vedete nella foto al centro, e, e ci si rende un po' più conto di quanto effettivamente fosse pervasiva, ehm, quanto fossero pervasivi questi manifesti, nel senso che non era ancora... Eh, le città non erano ancora dominate dalle immagini pubblicitarie che erano o che sono ormai dappertutto. Eh, quindi dobbiamo, per, cioè, per riuscire a capire quel tipo, questo, tipo di, questo tipo di cose dobbiamo cercare di entrare un minimo nel contesto. Qui ne vedete, ne vedete altri due, sempre fatti eh, durante sempre fatti durante la Resistenza, quindi nel periodo che va dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45. E, e tra l'altro quello a destra è fatto da Boccasile, che fu uno dei più importanti illustratori di manifesti del regime fascista eh, e che effettivamente eh, dopo, anche dopo la guerra continuò il suo il suo lavoro di illustratore come ad esempio durante eh, cioè, come ad esempio non so se, se pensate a, a alcune illustrazioni del Borotarco sicuramente riconoscerete riconoscerete, riconoscerete il tratto è interessante anche eh, vedere come effettivamente la propaganda nazifascista e qui eh, troviamo altri due manifesti di boccasile venne accolta a liberazione avvenuta eh, vedete qua cioè, è, è un ottimo modo per capire quanto effettivamente ehm, questa propaganda fosse, fosse vista dalla popolazione come, come presente come importante tant'è che a liberazione avvenuta eh, ci, fu, ci furono queste scene che appunto sono state in questo caso fotografate ma ce ne, fu, le, ce ne furono molte altre, ho trovato molte, molte descrizioni di queste scene nelle varie città, eh, con le persone che se la prendono con i manifesti proprio per, per, per far vedere, per far capire la loro rabbia nei confronti del regime nazifascista, quindi effettivamente... <coughs> Una propaganda che era eh, importante, che era vista come, eh, come una, forza, una, forza, una forza imperante all'interno del, del tessuto cittadino. D'altra parte, però, i, i fascisti non soltanto si, si adoperarono per, eh, per propagandare appunto i loro ideali, eh, le loro convinzioni, eh, ma fecero in maniera. Che tutti coloro che erano avversi e che avevano un pensiero diverso rispetto a quello, dei, a, quello a, a loro eh, non potessero propagandare i propri ideali e quindi sappiamo bene tutti quanti eh, come, cioè, come organizzarono la vita italiana eh, che comunque iniziarono prima a chiudere eh, le associazioni poi i partiti poi gli assembramenti furono vietati non entro in questa parte perché sarebbe troppo lunga però io volevo farvi vedere alcune immagini di come di come trattavano ad esempio la stampa la stampa che all'inizio fu attaccata in questa maniera violenta eh, in alto a destra per esempio potete vedere la sede del giornale avanti o comunque dei roghi di giornali mh, che avvenirono in parecchie città italiane e, mh, e poi fino a, a semplicemente a chiudere i giornali che, eh, che erano avversi al regime fascista e eh, fino a appunto a negare completamente la libertà di stampa, che fu una, a proposito di 25 aprile fu una delle più grandi eh, conquiste del, del 25 aprile dell'Italia liberata qual è il contesto in cui iniziò a um, nascere la, la stampa clandestina? la stampa clandestina iniziò a nascere da una parte eh, fuori dall'italia eh, con eh, tutti quanti gli intellettuali o comunque le persone che eh, avverse al regime che eh, furono costrette o che comunque decisero di lasciare l'italia per eh, per la situazione politica, queste persone iniziano a riorganizzarsi in uh, piccoli gruppi eh, anche all'estero e eh, iniziarono a propagandare uh, spesso e volentieri per, uh, per, non portando questa stampa anche all'interno dell'Italia ma più che altro rivolgendosi alle, ai, ai, ai propri cittadini o alle persone che comunque li avevano seguiti nelle altre, nelle altre, negli altri paesi eh, e quindi potendo fare un tipo di stampa, come quella che vedete a sinistra, eh, che aveva la possibilità effettivamente di eh, essere molto più progettata, eh, non c'erano problemi di velocità, non c'erano problemi di budget, non c'erano problemi di materiali, ad esempio, e quindi c'è la possibilità di aggiungere per esempio anche una parte iconografica ben studiata, come vedete questo, questo Mussolini qui. Uh, in particolare questo manifesto fu fatto, uh, fatto in, negli Stati Uniti d'America, appunto da, da persone espatriate dall'Italia verso gli Stati Uniti. Quello che vedete a destra invece era un, uh, un tipico esempio di uh, stampa clandestina durante il ventennio, quindi non durante la resistenza. Questo manifestino qui a destra è del 1927. Uh, di eh, una stampa clandestina fatta all'interno del territorio italiano. vede quanto è diverso, vedete qual è la qualità. Eh, eh, se, per, per i grafici che, che mi stanno sentendo, se, se non date bene eh, anche soltanto le due A di lavoratori, effettivamente si vede che eh, non sono due caratteri mobili, Uh, si vede che effettivamente è stato disegnato sulla base dei caratteri mobili ma probabilmente è stato inciso o comunque è stato uh, rifatto a mano eh, tutto quanto il lettering è stato rifatto a mano anche le due F di diffondete, vedete che sono leggermente diverse uh, questo perché? Perché una delle caratteristiche fondamentali per quanto riguarda la stampa clandestina è proprio la mancanza di mezzi cioè dovete immaginare che eh, ah, innanzitutto parliamo di eh, in quel periodo per, per chi non lo sapesse faccio un attimo un passo indietro altrimenti magari risulta difficile seguirmi in questa, in questa cosa tecnica stiamo parlando di stampa a caratteri mobili ovvero stiamo parlando di eh, fondamentalmente stampa che veniva fatta accostando eh, dei blocchetti di, di metallo o di legno che erano proprio i caratteri mobili accostati, tenuti insieme, eh, tenuti insieme con dei, degli altri elementi di metallo che erano gli spazi affinché i caratteri non andassero in giro e, eh, e stampati con, con, o con dei torchi o con delle pedaline che erano dei, dei, dei macchinari enormi, pesantissimi eh, interamente in ghisa o comunque in, in, in metallo e, quindi dovete considerare che stampare a quei tempi non era proprio la cosa più semplice del mondo anzi richiedeva spazi e richiedeva una preparazione per allestire il laboratorio di stampa eh, un, un, molto importante quindi ad esempio utilizzare invece come in quel, nel caso qui a destra dei eh, mezzi eh, molto più molto più leggeri anche soltanto era preferibile. La stampa clandestina fu fatta appunto eh, fondamentalmente, da, fondamentalmente da tipografi eh, che lavoravano normalmente nelle tipografie e che si ritrovarono o a um, utilizzare le proprie tipografie, i propri luoghi di lavoro di notte per stampare per uh, i partigiani oppure da persone che in realtà si improvvisarono tipografi, tant'è che una delle caratteristiche fondamentali della stampa clandestina è uh, che non è particolarmente interessante da un punto di vista estetico. Tuttavia ci furono anche delle eccezioni, qui ne ho, ho deciso di portarne una, ce ne sarebbero altri, ma appunto per motivi di tempo ho deciso di portarne una. Questa eccezione ad esempio è Albesteiner. Steiner. Albert Steiner che era uh, in, in, uh, il nipote di Matteotti, e che nel 1924 appunto ehm, fece questo piccolo manifesto, lui era poco più che un bambino, eh, fece questo piccolo manifesto che vedete in alto a sinistra con Abbasso Mussolini che è un capo degli assassini, eh, che diventerà effettivamente molto iconico nella sala della grafica. Albesteiner che crescendo effettivamente si troverà ad entrare in contatto col partito comunista e a organizzare ehm, dei cioè, a far parte della rete di stampa clandestina che riforniva appunto sia di volantini ma anche di passaporti e di documenti falsi. e Qui vediamo appunto eh, due suoi mh, due suoi. Mh, volantini stampati durante la clandestinità, quello al centro e quello a destra, eh, e poi addirittura Albert Steiner che eh, a un certo punto decise di unirsi alle Brigate Garibaldi e si ritrovò all'interno della Repubblica dell'Ossola, eh, Repubblica Partigiana dell'Ossola, una delle repubbliche liberate dal controllo nazifascista già prima della liberazione, esperienza che durò poche decine di giorni, ma che comunque fu molto importante per dimostrare la forza, della, la forza dei partigiani e che effettivamente, ad esempio, disegnò eh, a sinistra una sorta di carta intestata della, del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, della divisione della Valdossola. Uh, quella che vedete al centro invece è il retro del manifesto a destra quello del 10 giugno appunto in cui effettivamente c'è scritto stampa con torchio di copie nello studio di Matilde e Aldo Stefani uh, Aldo Stefani era il nome di battaglia appunto di Albert Steiner e Matilde era la moglie di Castaia quindi veniamo uh, a parte questo, questo esempio questo um, particolare esempio di una persona che effettivamente era grafico e, di, e eh, poi lascerà un segno nella storia della grafica italiana. Tuttavia, questa, in questo eco questa si tratta di una rivoluzione fotografica fatta dopo il 25 aprile, eh, perché, per obbi motivi. Eh, però fondamentalmente questa era la condizione in cui si trovarono a operare i tipografi della resistenza erano appunto eh, nascosti e eh, il primo, la prima problematica, come dicevo prima, era eh, reperire il materiale per stampare, quindi i caratteri tipografici, che vedete questo è un cassetto con dei caratteri tipografici all'interno, ogni, ogni scompartimento ha eh, una... Un ha una lettera, nel senso che nello scompartimento più, grande, negli scompartimenti più grandi ci sono le vocali, in quelli più piccoli ci sono le consonanti e poi i numeri e poi le maiuscole. Eh, ovviamente una cassa di questo, di questo tipo pesa vari chili, eh, anche soltanto per quanto riguarda i caratteri tipografici, quindi questa era la situazione in cui si trovarono a operare i tipografi della resistenza. A, eh, trovare, eh, trovare innanzitutto trovare eh, i caratteri e le, le pedaline ovvero le, le, le necessarie per stampare e poi trovare un luogo e vedremo in un paio di ho, ho portato un paio di esempi di tipografie clandestine una che, fu, che operò all'erice una che operò a Forlì in cui effettivamente andremo a vedere meglio eh, come si co, come cercarono di trovare Tutta una, serie di, tutta una serie di escamotage per sfuggire al controllo nazifascista qui ci sono altre foto appunto delle ricostruzioni <ride> vedete eh, la difficoltà nel, eh, e dove effettivamente andarono eh, a cercare di operare i partigiani poi vedete eh, a destra un, eh, una composizione di un testo eh, che poteva che effettivamente è un'operazione molto lunga la stampa in basso a sinistra che veniva fatta con queste adesso la foto è un po scura ma veniva fatta con queste macchine enormi eh, tra l'altro vi faccio notare che per far vedere quanto effettivamente si trattasse di un'operazione pericolosa eh, il partigiano al centro dietro ha un fucile tanto per far capire che effettivamente se venivi scoperto in operazioni del genere venivi fucilato sul posto e eh, la fabbricazione di documenti e di passaporti falsi, sì, in questo caso, caso di documenti falsi. Questo è un, appunto un'altra fotografia, un fotografia di un partigiano, eh, di, di un partigiano tipografo, effettivamente. E questi, questi sono dei classici esempi di. Di stampa di volantini antifascisti e non potevo iniziare da appunto, visto l'invito, non potevo che iniziare da alcuni esempi eh, riferiti alla città di Ferrara. Eh, città di Ferrara che effettivamente eh, vide eh, almeno una tipografia clandestina molto importante, il tipografo, il tipografo in alto a sinistra, è effettivamente un appartenente di quella tipografia. E, mh, tipografia che era, che era organizzata all'interno della città eh, e, che, eh, fondamentalmente si, mh, e che fondamentalmente si servì di eh, tipografi professionisti, ma anche di tutta una rete di persone che stavano intorno e che facevano in modo che eh, a questa tipografia arrivasse il materiale e che poi il materiale stampato venisse distribuito all'interno della città, eh, tipografia che stava appunto nella città di Ferrara. Eh, poi se avete domande rispetto a questo io cerco di andare un po' avanti, altrimenti rischiamo di, di andare un po' troppo lunghi coi tempi. Comunque, ehm, sì, tra gli altri tra i tipografi eh, ricordiamo ad esempio Bertoncini, che fu uno dei tipografi che effettivamente animarono la resistenza a Ferrara. E ehm, questo. Ho portato qui degli altri esempi invece un pochino più particolari, tanto per far capire alcune cose rispetto alla stampa clandestina della resistenza. Innanzitutto continuate a vedere come effettivamente la composizione tipografica o, o comunque da un punto di vista estetico questi questi stampati non fossero particolarmente interessanti. Eh, è difficilissimo che ci fosse l'utilizzo di, per esempio, di materiale iconografico, di immagini, di, che per, sia che venissero dalle fotografie, sia che fossero de, si trattasse di illustrazioni. E effettivamente... Ogni tanto anche la composizione tipografica non era così perfetta, c'erano cioè degli errori che appunto i grafici che mi stanno ascoltando possono individu individuare abbastanza facilmente proprio nella gerarchizzazione dei testi. Questo perché spesso e volentieri, come ho detto, non si trattava di tipografi professionisti e quindi con tipografi abituati a comporre testi, ma di tipografi tra virgolette improvvisati e tuttavia diedero un apporto fondamentale a quello appunto alla contropropaganda di cui parlavo prima. Eh, qui appunto vi porto tre esempi. Eh, il primo è un manifestino che è molto piccolo. Eh, questo perché? Perché effettivamente eh, anche soltanto l'approvvigionamento della carta era molto complicato, quindi risparmiare carta era in alcune, soprattutto in alcuni periodi era fondamentale. Il secondo è un, un manifestino eh, stampato con inchiostro rosso e in questo caso, appunto, non era una scelta progettuale, ma semplicemente eh, in quel caso chi di dovere era riuscito a eh, trovare dell'inchiostro rosso per stampare e quindi si era deciso di stampare tutti quanti i volantini con l'inchiostro rosso. Eh, ho portato anche quello a destra, che è un libro che deve essere ancora tagliato. Eh, a dimostrare che effettivamente eh, nel momento stesso in cui si poteva avere più tempo comunque una maggiore l'organizzazione era eh, maggiore, si poteva arrivare anche a eh, stampati di un altissimo livello qualitativo questo qui in questo caso è uno stampato che appunto fu eh, fatto nella, nella Val d'Ossola che era la Repubblica Partigiana di cui parlavo prima Veniamo al primo esempio, il primo esempio appunto è quello di Lerici. Lerici è una, una cittadina ligure, eh, subito prima delle 5 Terre, quindi un posto oh, meraviglioso peraltro, eh, un posto meraviglioso che però eh, al, già, già l'8 settembre, eh, essendo in provincia della Spezia, già l'8 settembre fu investita da, eh, pro dalle problematiche relative alla contrapposizione tra eh, la RSI, la Repubblica Sociale Italiana, e, ehm, e i primi nuclei di resistenza che già si stavano organizzando e che si trovarono appunto a fronteggiare eh, la nuova, tra virgolette, occupazione nazista. In particolare Spezia eh, operava la Decima Massa, uh, Decima Massa che è tristemente famosa proprio per uh, la, la crudeltà di alcuni dei suoi uomini, eh, qui a destra vedete un manifesto sempre disegnato di da Boccasile proprio per la decima massa e invece in basso a sinistra vedete ehm, Lerici, la cittadina di Lerici, con, durante una dunata, una, dunata, una manifestazione per il Duce del 1940. All'interno di eh, appunto a Lerici, ci venne organizzata una tipografia clandestina che effettivamente eh, rifornì gran parte, gran parte del territorio e gran parte, gran parte della Liguria di eh, manif manifesti, manifesti antifascisti, in particolare eh, questi manifesti andarono, vennero distribuiti nelle varie, nelle varie fabbriche e, e, soprattutto al porto, al porto di Spezia, e quindi furono, ebbero un ruolo fondamentale nell'organizzazione degli scioperi del 44 eh, questa tipografia venne allestita nel, nel luogo che vedete si tratta di penso che sia abbastanza facile da intuire ma si tratta di un'antica villa in mezzo a un bosco eh, un'antica villa in mezzo a un bosco che aveva che fu scelta appunto per, per la posizione strategica Considerate che ehm, la difficoltà di eh, portare una pedalina che pesava i 12 quintali, quindi una tonnellata e due, eh, su per quella stradina che vedete in basso a sinistra. Tra l'altro, ovviamente, siccome, abbiamo, cioè, siccome non ci facciamo mancare niente, eh, non si fecero mancare niente i, i partigiani che organizzarono Uh, questa impresa uh, la, la pedalina fu portata su durante una bufera di neve come funzionava questa, la, la, le operazioni di stampa uh, questa villa aveva una cisterna uh, sotto che venne svuotata dall'acqua e appunto la pedalina che era stata fatta in pet cioè che era stata smontata per, uh, per essere portata su alla villa al fodo e venne rimontata all'interno di questa cisterna svuotata eh, quindi le operazioni di stampa andarono, andavano avanti eh, all'interno della cisterna e c'era sempre una persona nella parte sopra alla cisterna era eh, sotto, infatti se vedete la foto a destra eh, c'era l'entrata per andare all'interno della cisterna anzi in realtà quella era l'uscita per uscire di corsa verso il bosco quando qualcuno fosse entrato e l'avesse scoperti. Eh, C'era però una persona sempre sopra che controllava che qualcuno passasse e al minimo movimento batteva da sopra con un bastone, facendo rumore e facendo capire ai partigiani che stavano stampando che dovevano fermarsi. Questa tipografia clandestina andava avanti per moltissimo tempo. Eh, eh, Ognuna di queste storie è una storia che meriterebbe una un intervento a sé quindi io la faccio molto veloce eh, a un certo punto i nazisti eh, ebbero bisogno di requisire la villa perché eh, effettivamente era da un punto di vista strategico perché dominava eh, dominava il golfo quindi effettivamente era, era un punto di vista strategico e quindi andarono a bussare alla villa eh, I partigiani riuscirono a mantenere assolutamente il sangue freddo e gli dissero che sì, naturalmente il giorno dopo eh, gli avrebbero lasciato la villa e che loro sarebbero andati da, da qualche altra parte. Eh, potete immaginare, possiamo immaginare la scena eh, di quando i nazisti, il giorno dopo, effettivamente andarono ad aprire l'acqua e, non, avendo, non ricevendo l'acqua dalla cisterna, andarono a controllare la cisterna e trovarono una pedalina. Eh, Tant'è che la distrussero completamente, gli spararono contro proprio per sfocare la frustrazione perché erano mesi che stavano dietro a questa organizzazione clandestina che stava effettivamente dando molto fastidio, era una spina nel fianco per quanto riguardava la resistenza. E, e quindi distrussero la pedalina e ci sono questi racconti di questi partigiani che avrebbero voluto portarla in trionfo, in città, ma non poterono mai. Il, questi sono degli esempi che tra l'altro ho trovato abbastanza recentemente, ho trovato giusto un anno fa, negli ehm, archivi di storia di Spezia, e questi sono degli esempi di stampati clandestini. Ehm, esempi di stampati clandestini che uscirono effettivamente da quella tipografia, vedete che effettivamente non sono particolarmente interessanti, però sono importantissimi da un punto di vista storico. Eh, e soprattutto comunque furono fondamentali per organizzare in questo caso, ad esempio, i giovani soldati e i giovani marinai. Eh, una, una cosa che, che su cui ci terrei a riflettere un attimo, Dovete considerare che effettivamente eh, appunto, sarebbe stato anche. Non è che non esistessero i modi per eh, stampare, eh, che effettivamente potevano essere più facili. Ne abbiamo visto uno prima relativo al 1927, dopo vent'anni era più o meno uguale la situazione. Però era fondamentale che chi prendesse in mano questi manifestini eh, avesse, la, la, avesse la sensazione che dietro c'era effettivamente un'organizzazione eh, un forte, un'organizzazione di cui potersi fidare. E quindi per quello eh, si, si allestivano queste tipografie che appunto ebbero, ebbero tantissime problematiche da un punto di vista organizzativo. Qui troviamo altri due manifestini. Eh, quella a destra, sempre uscita dalla tipografia clandestina di Lerici, Uh, mentre quella a sinistra no, uh, hanno due, due storie particolari uh, perché quella a destra l'ho trovato uh, a Roma, nel senso che uh, è un classico esempio di come il uh, riconoscere da un punto di vista grafico che è un, un, un occhio, e, e tipografico, che è un occhio che non tutti gli storici uh, possono avere, ti permette di dire, nonostante non sia, non sia firmato, sia firmato fronte alla gioventù per l'indipendenza nazionale, per la libertà, quindi con nessun riferimento al, alla provincia spezzina, però ti permette di dire, ah no no, questo viene da lì. Eh, quindi ricordo ancora quando ho chiamato i miei amici allerici e gli ho detto, ragazzi ho trovato un, un vostro manifestino qui a Roma, perché dovete sapere che l'archivio, eh, i partigiani provarono a fare un archivio della tipografia clandestina di Lerici, eh, raccolsero tutti mani una copia di tutti i manifestini stampati e la misero in uh, una fenditura di un, di un muro. Tuttavia queste, queste, questo archivio eh, prese l'acqua, cioè ci piove dentro, e quindi tutto l'archivio fu ridotto praticamente in poltiglia, e eh, è, è diventato molto difficile riuscire a ritrovare i volantini. I volantini di quella tipografia infatti eh, è uno di quei classici esempi in cui la storia è stata narrata la storia della tipografia è stata narrata in maniera piuttosto in maniera piuttosto mh, precisa in maniera piuttosto precisa ma tuttavia manca completamente o quasi completamente la parte iconografica quella a sinistra invece è un è un manifestino eh, appunto comunque riferito alla, alla mh, alla provincia spezzina ma eh, da, proprio da semplicemente andando a, vedere i, um, andando a vedere i caratteri tipografici in questo caso è molto facile ho scelto un esempio molto facile eh, si può capire che non venisse da quella tipografia per il semplice fatto che eh, che, fosse, che i, questi caratteri tipografici erano completamente diversi o, o ad esempio sotto sotto la dicitura comando prima Divisione ligure, se vedete ci sta un piccolo fregio in piombo, sicuramente quei freggi in piombo eh, non erano presenti nella tipografia clandestina degli arici, quindi eh, come la storia, della, la storia del, del graphic design può andare ad aiutare la storia in generale. Eh. Passiamo invece al secondo, al secondo esempio. Il secondo esempio è quello della, di una tipografia che fu operativa a Forlì. Uh, qui a sinistra potete vedere un. Scusate, eh, qui a sinistra potete vedere un, un manifestino eh, appunto uscito dalla tipografia di Forlì, mentre a destra potete vedere la cassettiera, la cassettiera che conteneva i caratteri che furono utilizzati appunto per comporre questi manifestini. Eh, questa tipografia aveva una una, um, organizzazione un po' diversa in quanto eh, la parte di composizione veniva fatta da una parte e la parte di eh, stampa veniva fatta invece in un altro luogo questo perché proprio per mancanza di spazio era difficile riuscire ad allestire eh, un luogo che avesse che entrambe le fasi di stampa appunto ehm, nello, st nello stesso luogo fisico quindi la composizione veniva, eh, veniva fatta in un luogo veniva trasportata in bicicletta verso un altro luogo e da lì veniva stampata. E questa, questa cassettiera tipografica ha una storia abbastanza particolare perché a un certo punto nella buca in cui questa composizione veniva fatta, questa buca iniziò ad avere dei cedimenti per, perché eh, ci fu una settimana di piogge particolarmente intensa e fu utilizzata Fu messa in verticale e fu utilizzata affinché la buca non crollasse addosso ai partigiani che vi erano dentro. Alla tipografia clandestina di Forlì partecipò eh, anche un, un artista, che oggi lo definiremmo un illustratore che si chiama Francesco Livucci eh, che effettivamente, eh, tramite eh, l'uso della xilografia, eh, fece in, ma, in modo di eh, tramite l'uso dell'axilografia fece in modo di eh, aggiungere anche una parte iconografica agli stampati. Eh, qui vedete ad esempio, appunto, prima abbiamo visto come eh, i fascisti eh, rappresentassero eh, i partigiani, qui vediamo effettivamente come i partigiani rappresentassero se stessi. Eh, questa appunto è una xilografia, è, è molto piccola pochissimi centimetri eh, tra l'altro è divisa in due parti infatti vedete nella parte al centro c'è una riga bianca proprio ad indicare la, um, dove finiva un, una matrice e dove iniziava l'altra e fu attivo eh, Francesco Livucci anche per quanto riguardava i, i documenti falsi qui vedete due timbri che fece che fece lui eh, due timbri appunto che che riportavano dei tempi municipali e per i prestiti per la lotta di liberazione ora su questi, questi prestiti per la lotta di liberazione era una sorta di moneta che veniva data quando i partigiani andavano, andavano a, a prendere eh, da mangiare a, dalle fattorie a, a, andavano a, effettivamente a requisire eh, farina, uova eh, lasciavano questi, questi stampati, questi piccoli stampati che eh, venivano eh, timbrati appunto, venivano bucati a seconda del valore che dovevano avere e venivano lasciati alla popolazione la popolazione che ehm, che prendeva appunto questi piccoli stampati e nonostante fossero stati fatti nella maniera migliore possibile da un punto di vista grafico dicevano sì sì dai sentite va bene lascio, prendetevi le uova prendetevi quello che, che volete però non mi state a da dare questa roba che tanto effettivamente sappiamo benissimo che non, non vale niente e invece la liberazione avvenuta eh, pensate che, eh, che effettivamente lo Stato sì, eh, si adoperò per risarcire chi aveva, chi aveva effettivamente tenuto questi, questi piccoli stampati che appunto eh, furono una sorta di, di banconota effettivamente qui vedete degli altri esempi di volantini stampati nella tipografia di Forlì e vedete che effettivamente si, si rivolgevano spesso a diverse fasce della popolazione Esattamente come si ehm, rivolgevano a diverse fasce della popolazione anche i giornali, appunto, c'erano i donne, che era per le donne, Terre Libertà, che era per i contadini, e ci sono tantissimi, cioè, da, dalla tipografia di Forlì uscirono almeno una dozzina di, di, di, di testare diverse, di giornali diversi. Tra l'altro il Partigiano che abbiamo visto prima, era una xilografia proprio per un numero di noi donne. Qui potete vedere a proposito di, di giornali eh, come effettivamente, ehm... allora facciamo un passo indietro. Eh, per quanto riguardava la scelta dei caratteri, ovviamente la scelta dei caratteri ne nello scegliere appunto i caratteri da portarsi da utilizzare in una tipografia clandestina non era anche lì da un punto di vista estetico, era semplicemente il fatto che questi caratteri non dovessero essere riconoscibili. Quindi ad esempio nella tipografia clandestina i lerici andarono a prendere i caratteri a Pistoia affinché appunto, ehm, le, affinché, appunto eh, i nazifascisti che erano addetti al controllo e stavano cercando la tipografia clandestina, che come abbiamo detto era veramente sentito come un problema dall'autorità, non potessero riconoscere non so, una bisbeccata eh, che era stata stampata anche per un altro stampato appunto non clandestino e che quindi potesse risalire a chi aveva comprato i caratteri. Qui invece vediamo un'altra cosa addirittura, vediamo come anche le testate in alcuni casi cambiavano, perché ad esempio eh, la tipografia clandestina di Forlì a un certo punto dovette fermarsi perché un membro fu scoperto, e quindi eh, la stampa del Garibaldino, ad esempio, non fu fatta soltanto a Forlì, ma fu fatta anche alla vicina tipografia di Conselice, che fu uno degli altri centri di stampa clandestina più, più importanti. Vedete, non era tanto eh, la questione della grafica, no? poteva cambiare tutto, poteva cambiare anche il, il, la testata, per il semplice fatto che, uno, eh, i giornali dovevano uscire, perché erano fondamentali. Due, non era così importante effettivamente la tipografia che veniva utilizzata. La tipografia era soltanto eh, dettata appunto dal suo essere clandestino, la scelta tipografica era soltanto dettata dalla, dalle condizioni di clandestinità. Ehm, ho portato anche degli esempi. Di, io mi sono occupato fondamentalmente di fare ricerca delle tipografie clandestine che operano in provincia perché lavorare sulla memoria storica delle grandi città diventa sempre più difficile appunto eh, nel, nei paesi si può ancora andare a vedere le tipografie che magari ancora esistono o comunque la, la villa eh, al Fodo, gli Lerici eh, invece a Roma è molto, tutto molto più complicato eh, è cioè molto più complicata a Roma, come ad esempio è molto più complicata a Torino, in cui fondamentalmente il, um, i manifestini clandestini erano rivolti agli operai della Fiat. Invece, qui a destra possiamo vedere un esempio di un, uh, di un manifestino uh, fatto, redatto in lingua tedesca delle donne coraggiosissime eh, andavano nei tram affollati e mettevano questi manifestini direttamente nelle tasche dei, dei soldati nazisti. O anche a Milano, eh, questo è uno degli ultimi esempi che, che vi faccio vedere, appunto eh, in questo caso troviamo per la prima volta cioè il primo esempio che vi porto, ma comunque non ce ne sono stati molti assolutamente, proprio per la difficoltà di fare un cliché, un, un, um, un esempio di un manifestino con una fotografia. Uh, in particolare questo manifestino uh, fu, um, fu fatto per ricordare una, un, um, un, episodio molto, un episodio molto brutto, molto sentito dal popolo milanese, che fu l'uccisione di vari partigiani. Eh, l'esposizione dei loro corpi a piazza di, Loreto. Eh, piazza di Loreto che appunto poi divenne teatro di, di quello che sappiamo rispetto al corpo di Mussolini e dei, e dei suoi collaboratori eh, eh, che, venne, che, venne che venne effettivamente lasciato alla folla e eh, questo manifestino che vedete fu stampato in tantissimi, in tantissimi esemplari Quindi, possiamo immaginare come effettivamente, eh, possiamo immaginare effettivamente come fu che fu importante eh, da un punto di vista proprio per, per, per ciò che poi avvenne dopo anche a Piazzale d'Orello. Scusate, ogni tanto bevo per, anche per prendere fiato. Eh, vi, lascio con questo, vi lascio con questa, con questa cosa qui, ehm, con questa, con, con questa mh, testimonianza qui, eh, nel senso che effettivamente ehm, tut, eh, qual è una delle cose fondamentali di, dello studiare la, la, le tipografie clandestine? Anche di trovare i luoghi all'interno delle proprie città. Uh, questo mi sembrava giusto, giusto fare questa precisazione in questo momento in cui effettivamente non si può uscire ma appunto vi invito nel momento stesso in cui potremo riuscire a, a cercare i luoghi della resistenza nelle proprie città o, nelle proprie, o nei propri paesi uh, in questa testimonianza di, di secondo Negrini che era un partigiano di Bologna Uh, secondo Negrini disse uh, il giorno dopo la battaglia mentre con i feriti eravamo nella base della Bolognina, in via Leonello Spada 5 venne Vincenzo Masi che si interessava della stampa a chiedere tre partigiani per la protezione di una tipografia che doveva stampare un giornale con la verità sulla battaglia di Portalame e il tipografo, sebbene la pensasse come noi, aveva paura e voleva essere protetto perché nella casa c'erano le brigate nere Andammo io, l'italiano e il gallo. Mettemmo i mitra e le rivoltelle in un sacco e poi, e poi partimmo scusate, in bicicletta verso Porta Zamboni e qui passammo il blocco della porta. La tipografia era subito dentro la porta, prima di arrivare a Biabelle Arti, sotto il portico. Era una piccola tipografia artigiana. Il gallo e l'italiano andarono dentro, misero le armi nel cesso e io restai fuori a fare la guardia, armato. Restammo là dalle nove della mattina fino alla sera, quando tutti i giornali erano pronti e impacchettati, e uno arrivò col furgoncino e portò via tutto. Quel giornale era l'unità clandestina e portava, come ho detto, le notizie sulla battaglia di Portalame. Fu distribuito il giorno dopo e molte copie furono affisse a muri. La sera ritornammo alla base senza noia. E questa era la copia dell'unità. Ecco, ho aperto con, uh, con un esempio di Ferrara, chiudo con uh, un esempio di Bologna, mi sembrava giusto portare, visto che mi ha invitato, portare questi esempi, anche questi esempi e ho finito. Grazie per la pazienza. E...